Ciao Maria, Grazia e grazie per essere qui per questa nuova puntata di Impact Girl. Eccomi qui, grazie a te. <ride> allora dirti che parlarti è emozionante, eh, insomma è abbastanza ovvio e scontato, ma non solo perché eh, sei una star internazionale, ma anche perché sei una donna eh, dai valori fortissimi ehm, per i quali tra l'altro ti batti senza riserve ehm, e tra l'altro la tua onlus, che se non sbaglio si chiama Vite senza paura, vite senza paura. Ehm, si è veramente battuta in prima linea letteralmente in questo periodo di quarantena e, e vorrei chiederti per rompere un po' il ghiaccio quali sono i risultati che siete riuscite ad ottenere eh, in questo periodo così delicato? Ma guarda intanto siamo stati da, da sostegno psicologico a tutte le donne che comunque stavano subendo violenza perché non potendo uscire, non potendo andare a denunciare soprattutto si sentivano più forti e anche più protette perché uscivano fuori dall'essere anonime perché comunque la solitudine è la cosa che fa ancora più paura. Queste donne si sono ritrovate da sole con i loro mostri dentro casa, tanti hanno scoperto che magari il loro compagno era violento perché magari prima non lo era e solo con la convivenza è uscita fuori la violenza, tante si sono ritrovate a casa con i propri figli e questo ha portato a, a, a vedere anche i figli subire violenza e hanno Soprattutto dopo questo tante donne sono decise a denunciare, perché quando hanno visto che la violenza non era eh, circoscritta a loro, ma che comunque la loro scelta ricadeva anche sui, sui figli, le hanno portate a denunciare. E diamo sostegno psicologico, legale, siamo una spalla sulla quale loro si possono appoggiare, sono, siamo siamo noi. Eh, tutte insieme, non c'è una diversa dall'altro. Noi siamo noi, siamo donne, siamo un mondo dove non esistono le diversità, non esistono i pregiudizi, esiste solo la vita e l'importanza per la vita e il rispetto per la vita. Questo è bellissimo soprattutto quando parli di, uh, di unità, no? Noi donne non siamo molto brave in generale uh, a creare complicità. Il nostro peggior difetto, Ma guarda. Ma perché secondo te questa cosa? Non lo so, guarda, io ho mi sento una diversa perché sono cresciuta. Grazie a mia madre, forse è stata l'educazione di mia madre che mi ha sempre insegnato a guardare il bello, ad ammirare chi, chi era più di me, ma non per invidiarlo, per imparare, per assorbire energia, per uh, essere un confronto positivo, confrontarmi con chi ha di più o, chi, o con chi comunque ha... ha ha fatto delle cose migliori, serviva per, come un libro da sfogliare quasi, dal quale imparare, ma mai invidiare, perché mio madre mi ha sempre detto, se ce l'ha fatto lui ce la puoi fare anche te, se ti impegni, quindi è questo il, un modo in cui lei mi ha cresciuto, ed è, è una lezione che poi io ho dato anche a mia figlia, mia figlia non ha invidia, non ha, eh, non ha pregiudizi, eh, perché comunque avere una mente libera, ti, ti, fa, ti fa godere della vita a 360 gradi, non hai dei limiti perché il pregiudizio, comunque l'invidia ti crea degli ostacoli, no? perché comunque tu ti senti sempre in competizione sì. con qualcuno e non ti senti mai arrivata, non ti senti mai soddisfatta, hai sempre paura di tutto e vivi la tua vita isolata e questo è un danno, un danno, un danno per te stessa anche per gli altri perché poi questo... È, comunque ti fa crescere, fa crescere un bambino violento perché una mamma gelosa, una donna rabbiosa trasmette la rabbia al figlio che giudica le donne perché magari hanno un vestito più corto o una scollatura più provocante e invece dobbiamo insegnare ai nostri figli a guardare le donne come degli esseri meravigliosi, da amare, da rispettare perché sono il dono della vita, donano vita, noi siamo qui perché le nostre mamme, le nostre amiche hanno dato vita e quindi bisogna crescere, bisogna, bisogna imparare noi donne per prima a non essere violente con le donne perché noi stesse siamo violente, siamo le prime nemiche di, delle donne. Tu Maria Grazia sei riuscita a fare tutto questo in un contesto come quello dello spettacolo e del cinema dove forse viene, è, è ancora più amplificata questa sorta di, di invidia, questa, questa smania di perfezione, questo non, non, non sentirsi mai arrivate e come, come cavolo ci sei riuscita a, a mantenerti in armonia ed equilibrata con te stessa anche in contesti così uh, intensi? Beh, Sono rimasta fedele a quello che, che sono, non sono mai cambiata, non ha, anche se questo poi mi ha fatto soffrire perché comunque non è stato facile, mm. perché comunque eh, quando subisci violenza da parte delle donne è ancora più forte della violenza che subisci da parte di un uomo, perché eh, significa non vedi speranza perché da parte di una donna ti, eh, ti aspetti complicità, ti aspetti eh, assistenza, ti aspetti eh, comunque armonia. E proprio perché siamo uguali siamo, viviamo tutte la stessa, sì, la stessa sì. situazione e quindi è una cosa che ti fa ancora più male e appunto per questo sono continuata ancora con più testardaggine andare avanti con i miei principi fino a quando sono riuscita a trovare un gruppo di donne che la pensavano allo stesso modo Nel nostro gruppo non sussiste l'invidia non c'è, noi siamo tutte donne diverse una dall'altra c'è Solveig che è un magistrato molto e influente e Francesca che è una psichiatra psicologa e bravissima nella sua situazione Stella Giorlandino dell'Artemisia Onlus che si è unita con noi e che è una donna, una manager e tante altre Comunque Silvana che ha un suo ruolo istituzionale importante ognuno di noi ha una sua posizione ognuno di noi è un puzzle importante perché noi vogliamo riuscire a cambiare le leggi è la cosa sulla quale ci siamo, ci siamo tutte quante unite perché ancora oggi le leggi non sono da parte delle donne. La burocrazia è troppo lunga, una donna che denuncia deve aspettare un'eternità prima di vedere giustizia fatta e il momento in cui una donna si decide a denunciare è il momento in cui inizia il countdown. Se lei ritorna a casa anche non uscire più da quella casa viva e quindi dobbiamo, dobbiamo cambiare delle cose che sono ancora arcaiche diciamo che la legge è abbastanza da parte dell'uomo e non da parte ma a volte manco da parte della giustizia io sono molto molto cioè bisogna bisogna capire che, che comunque eh, la parola giustizia uguale per tutti è un qualcosa che deve essere realmente così e non soltanto delle parole scritte sulla porta di un, di un tribunale? Quando ti sento parlare, io vedo que questa donna determinata, con le idee chiare, che sa quello che vuole. Ora è chiaro che c'è anche un'esperienza. Ma ah, è sempre no? così. Ah, e eh, infatti la mia più domanda più più è questa: è questa. Cioè, <ride> è, è, intanto è sempre, è sempre così? Hai qualche insicurezza, qualche paura che ancora non hai superato? tantissime guarda ma proprio tante, io sono una grande timida poi per quando ecco quando devo fare le mie lotte sociali divento un leone tiro fuori gli artigli e, e mi batto perché odio le ingiustizie odio tutto quello che sono i pregiudizi e quindi per me è una carica dove io veramente mi, mi, mi carico e vado però poi logico che sono anche una donna fragile quando, quando poi alla fine si parlano ecco del, dei miei, delle mie dell'essere madre come ne parlavamo poco prima, eh, dell'essere del vivere una vita eh, tra una famig in famiglia e condividere la propria vita quando lo subentrano le altre persone poi diventa, diventa non sempre facile soprattutto perché la, le tue scelte determinano anche, la, la, ricadono poi sulla vita degli altri quindi soprattutto poi quando fai un lavoro come il mio dove comunque la visibilità è non sempre è piacevole no? perché diventa tutto visibile ma anche, anche le bugie possono diventare un boomerang per colpire non soltanto te ma anche le persone che sono intorno a te. Come riesce a farti le scivolare addosso quando già quando subiamo un torto, quando qualcuno dice qualcosa di noi che magari è vero e non è molto piacevole, eh, già, già, non, già ci dà fastidio perché comunque eh, ci sentiamo esposte. Poi se qualcuno dice qualcosa di noi che non è per nulla vero, cioè, non oso immaginare quanto difficile sia... Ma Guarda, mi è successo, mi è successo anche ultimamente, poi ho fatto anche causa, ma purtroppo, ripeto, a volte la giustizia non è, non è dalla parte della verità e eh, vincono i poteri a volte politici o i poteri che vanno al di là però io penso sempre che c'è una giustizia divina e che un, tutto il male che fai io credo molto nell'energia se tu fai del bene ti ritorna bene se tu fai del male il male ritorna sempre perché è una questione di, di energia il bene attrae bene il male attrae male e quindi io credo che nella vita se ti comporti bene poi alla fine dormi tranquilla e la serenità è il più grande premio che ti possa dare la vita, il fatto di se stare bene con te stessa, essere felice perché comunque hai generato felicità e quella è la cosa, forse è da follia però io fino adesso sto bene. Quindi il fatto di sapere che hai la coscienza a posto che stai facendo la tua parte eh, dovrebbe bastare per uh, bastarci, no? per, uh, per dire ok posso stare tranquilla in qualche modo. Sì. Anche se ripeto, poi quando ci sono le ingiustizie ci è soffro, sì. quando proprio però ci sono delle cose sulle quali riesci a batterti, altre sulle quali capisci che devi, devi fermarti perché sennò diventa una lotta contro mm. i mulini a vento. Ci sono ancora delle ingiustizie nel mondo che sono talmente radicate, talmente eh, profonde, che è pura utopia pensare da sola di potercela fare. Allora le accantoni e dici: arriverà il momento. Eh, perché il male, quel male possa finire, però devi trovare la giusta, Mi io dico la giusta chemioterapia mm. anche per uh, poter dare fine, perché è un tumore il male mm. che va combattuto, però non ce la puoi fare da sola e, e devi, ed è la mentalità la cosa più difficile poi da, da curare. Dal punto di vista invece della tua carriera professionale, qual è stata l'insicurezza più grande che sei riuscita a superare e come ci sei riuscita? Ma il teatro, <ride> perché essendo una grande timida, timida, ma soprattutto essendo anche una grande dislessica, eh, wow. avevo sempre paura di un confronto diretto con il pubblico, perché pensavo di sempre, ogni volta che salivo su un palco anche a ritirare un premio o fare una presentazione eh, mi sentivo morire, quindi pensavo di, di non farcela mai, fino a quando non ho incontrato Michele Andreozzi che mi ha coinvolto, sai quando incontri quelle persone artisticamente fantastiche che tu dici voglio lavorarci insieme perché eh, sto bene, mi sentivo protetta? e così è cominciata questa avventura del teatro insieme anche a Vittoria Belvedere e a Marco Zingaro e siamo ci siamo, mi sono ritrovata fortunatamente in un gruppo di persone fantastiche che mi ha fatto vincere la più grande fobia, quello del, del, del palcoscenico, di un contatto diretto e del giudizio diretto soprattutto, dal quale sfuggivo logicamente sempre. Manca scuola. <ride> Chi non vorrebbe sfuggire al giudizio diretto. <ride> Ma quindi non hai sempre voluto fare l'attrice o, o sì o è stato una, un progetto che avevi da, da ah. bambina? è stato tutto per caso, io l'unico sogno che avevo, che non riuscivo a fare, non sono riuscita a realizzare, era quello di fare la modella, <ride> perché comunque ero, sono un metro e 78, e quindi tutti quanti mi dicevano: ah sei alta puoi fare la modella, ero magra, però poi avendo una, un, una sesta di, di, di seno eh, era pura follia perché nessuno mi prendeva mai a sfilare al massimo mi facevano fare le pubblicità per i costumi da bagno, la lingerie, eh, e quindi il mio, il mio sogno di... di, di di modella si è frantumato dopo al primo, al primo fitting dove non entravo dentro niente <ride> quindi di, diciamo che è, è stato un caso ma è, che, che è, cioè nel senso tu um, è, sei una grande timida um, soffri o soffrivi di dislessia e, e te... no soffro ancora soffro come ben vedi certe volte scambio le parole le cose Cioè, divento, diventa difficile e per me coordinare parola, eh, quello che viene pensato, quello che viene detto e quindi devo fare degli esercizi che piano piano no? logicamente ho imparato, perché sai la mia, quando io andavo a scuola la dislessia non era riconosciuta mm. ancora e quindi venivo considerata una svogliata cioè. che non riusciva a stare ferma, che non riusciva a concentrarsi e profondamente mi annoiavo perché la mia mente andava veloce, non riuscivo a seguire, soprattutto quando parlo, leggevo a voce alta, a seguire attentamente perché dovevo, dovevo fare degli esercizi. Poi piano piano, devo dire che anche con il mio lavoro e grazie agli insegnanti americani sono riuscita a capire qual era il mio problema, a curarlo, e tutto che curarlo perché non è una malattia a esercitarmi, è un modo diverso di, di, vedere, di vedere la vita, io dico. Bellissimo, un cambio di prospettiva alla fine perché poi è quello che, che crea i miracoli, sì. no? Sì, che fa i miracoli e da lì è uscito fuori che non ero la ragazzina svogliata a scuola che non riusciva a concentrarsi era solo che non riuscivo a, a, a farmi capire e come tanti, è il problema di tutti, nessuno riesce a capirci, io vedo tante persone che mi scrivono eh, e dico nessuno mi capisce e io ho detto ma lo dice a me? <ride> E però a parte gli scherzi a parte questo che era un problema però è vero che eh, a volte non, non, nessuno si sofferma ad ascoltarti e nessuno si sofferma a, a leggerti tra le parole e, e a capire veramente quello che le persone hanno bisogno e, e l'aiuto che ti stanno chiedendo e comunque ritornando a me sono una grande timida, non sono mai riuscita a vincere la timidezza ma sono riuscita a usarla a imparare a usarla a usare tutte quelle che sono queste emozioni che prima mi rendevano imbranata impacciata i primi provini in disastro totale guarda io ogni volta tuttora quando faccio i provini sono talmente emozionata che dopo finisco e faccio. <ride> Oddio non ci posso credere che a 50 anni ancora sei così. <ride> e però questo non ti ha fermato, no? La maggior parte delle persone, no? Di fronte, la maggior parte di noi di fronte a, ad un sogno che vorrebbero realizzare e però eh, quando si, si entrano in contatto con le prime difficoltà della realizzazione di quel sogno, che magari hanno a che vedere, come nel tuo caso, con delle caratteristiche che difficilmente puoi cambiare così su due piedi, si bloccano e magari cambiano strada e poi si ritrovano a distanza di, non lo so, 10-20 anni a fare qualcosa che assolutamente non le rappresenta. Tu invece sei andata dritta per la tua strada trovando una forza che è anomala, è anomala ma anche il fatto di non, non ho avuto il tempo di pensare perché è accaduto tutto, tutto in fretta. Okay e praticamente ho fatto questo provino per la televisione mi hanno preso, era indietro tutta e poi da lì eh, sono partita subito di nuovo per la Cina, il mio primo viaggio è stato in Cina per delle sfilate di moda e sono ritornata a Giorgio Capitani con Simona, la moglie mi hanno preso per fare il primo film da lì finito quello sono, sono entrata nel circuito delle pubblicità e quindi mi chiamavano sempre per fare tutto quello che era italiano pubblicizzato all'estero l'ho pubblicizzato e, ed è stato tutto un vortice e mi ritrovo oggi senza, ecco forse adesso mi sono fermata due volte nella mia vita, nel momento in cui sono rimasta incinta perché ho avuto una gravidanza a rischio e quindi sono rimasta a letto per quasi cinque mesi e adesso per il lockdown del per il Covid e non mi sono mai mai più fermata, ho seguito quello che era il mio destino. e e ho imparato strada facendo senza nessun tipo di scuola la vera scuola sono state le persone che mi hanno, hanno creduto in me che mi davano coraggio e io pur di non deludere una persona che crede in me eh, mi lobotomizzavo <ride> e andavo e, e devo dire grazie grazie a tutti a tutti coloro che hanno, mi hanno, hanno aiutata. perché comunque eh, se avessi se avessi trovato qualcuno eh, che invece di spronarmi mi avesse veramente sotterrato, oggi come oggi sarei una di quelle pentite e di non aver seguito la strada, perché il mio, il mio, la mia curiosità mi spinge sempre ad andare fino in fondo. Una volta che tocco e dico ok, non, non c'è speranza, ricomincio e faccio una cosa diversa, però vado sempre fino in fondo, non persisto, io sbaglio massimo uno o due volte, ma poi non persisto mai perché lì rischi di diventare poi il fallito e, e non va bene perché rischi di ma non fallito perché non ce l'hai fatta c'è un, una concezione del fallimento di, sbagliato non ti devi mai sentire fallito perché non ce l'hai fatta a realizzare un sogno perché magari era solo un'idea il sogno a volte è solo un'idea no? che avevi magari diversa magari non ci sono state le coincidenze giuste per, per farlo realizzare perché non dipende mai da te dipende da un insieme di cose però come è sbagliato quella cosa poi come esempio il mio voler fare la modella all'inizio mi sono sentita una fallita perché comunque il mio fisico non era adatto sì. però se non avessi eh, smesso subito perché non ho logicamente ho smesso subito quando al secondo terzo fitting mi sono ritrovata le porte in faccia ho detto vabbè Basta, era il mio sogno, ho finito lì, però non, non entro dentro i vestiti, quindi non posso. Non, non avrei aperto la porta alla televisione, non sarei mai arrivata a fare quel provino, e avrei continuato a persistere a fare un qualcosa che comunque eh, non andava bene perché non ero adatta, quindi non è mai detto che la fine, il fallimento di una cosa non sia il principio di un'altra, bisogna essere sempre positivi, io guarda nella vita mi deprimo due minuti, dopodiché eh, ricomincio sono una sognatrice forse folle però e eh, questo ripeto genera buona energia e quindi ritorna alla buona energia come dicevamo prima questa è una cosa su cui io personalmente sto lavorando molto Il fatto, soprattutto avendo una bimba adesso e quindi sapendo che qualunque scelta io faccia eh, sarà un, uno specchio di quello che. In cui, uno specchio dove lei si rifletterà e potrà decidere appunto se imitare o se contrapporsi però di fatto più io sono un buon esempio per me stessa più riesco ad esserlo per lei e cerco sempre di ricordarmi che eh, il vero successo perché abbiamo parlato di fallimento, poi dall'altra parte c'è il successo che di solito viene stereotipato come, non lo so, fama, soldi, um qualunque sia insomma poi la definizione che vogliamo darle, ma in realtà il, il, cerco di, di ricordare a me stessa che il successo è provarci qualunque sia la cosa che vogliamo fare e come dici tu i risultati non sempre o quasi mai dipendono solo da noi, ci sono un sacco di variabili che entrano in gioco, però il fatto di, aver, di, di averci provato, di essere scese in campo, di esserci sporcate le mani, um, di aver fatto anche delle figure di M perché succederà e succede sempre, <ride> però ad un certo punto ti guardi indietro senza rimpianti dici ok a questo punto decido se proseguire un, con un tentativo ulteriore o se Cambiare strada e questo mi sta aiutando ma, molto, però è difficile. poi dimentichiamo la cosa più importante: è essere felici. Io ho imparato questa lezione dalla, mia, dalla figlia di mia sorella, mia nipote, che è arrivata a Roma, ha studiato a Roma, si è, poi, ha poi trovato lavoro e le ho detto, Ma tu che hai una media del 30 e lode, no? Perché lei tutti gli esami, 30 e lode è il massimo, detto, ma non ti va di, di fare un qualcosa diverso eh, di crescere? E lei mi ha detto una cosa fantastica, è stata una lezione di te, mi ha detto, io voglio essere felice, non voglio avere eh, le, responsab le responsabilità, i, mh, tutto quello che comporta un aumento della carriera, poi cosa mi dà? Sì, soldi in più, ma mi toglie la felicità, mi toglie, te toglie tempo alla mia vita. E questa è stata una cosa veramente che ti riporta con i piedi per terra, no? perché io sono cresciuto in una famiglia molto modesta, eravamo in sette con uno stipendio, quindi immagino un po', mia madre veramente l'avrei messa come ministro dell'economia, perché lei è riuscita a tirare su eh, quattro figli eh, senza mai farci mancare nulla, eh, veramente io dico sempre grazie, perché lei ci ha fatto sentire tutte delle principesse dei principi io dico sempre con un castello di sabbia crescendo in Sicilia e una collana di pasta e lei è quella che veramente ci ha insegnato a essere felici e forse tante volte andando di corsa tutto questo l'ho dimenticato e ti fai coinvolgere da quello che è l'aumento della crescita devi fare un tot film all'anno devi mm -hmm. fare questa cosa perché sennò poi realizzi che sono stupidaggini, una volta che tu entri nel cuore delle persone, le persone ti vogliono bene perché ti scelgono loro il successo, non dipende solo da te, il successo dipende soprattutto dal pubblico che ti sceglie, che ti dedica tempo, che esce, paga il biglietto per vederti, dedica il tempo di guardarti in televisione o sui social, sono loro il successo e, il succe e devi dire il grazie solo a loro Verissimo. e quindi eh, la felicità, la felicità è la cosa più importante, far crescere un bambino con la felicità in un ambiente felice e l'amore che gli puoi dare, guarda, lo renderà invincibile. Invincibile perché è quel pacchetto di salvataggio che tu ti porti dietro, che nei momenti difficili… Ti, ti dà energia per andare avanti perché tu l'hai conosciuta la felicità, tu hai l'amore, sei stato amato, quindi non hai quei buchi neri che poi se non li hai avuti te li porterai e puoi avere tutto quello che vuoi, ma se ti è mancato l'amore, se ti è mancata la serenità in famiglia, cioè ti è mancato tutto. Quindi secondo te questo può anche compensare il fatto che una mamma poi decida di, uh, come hai fatto tu, tornare al lavoro, non dico immediatamente, però insomma abbastanza breve dopo, uh, dopo una gravidanza. Settimane stavo già al lavoro, dal cesario, ho avuto un cesario quindi mi sono dovuta fermare qualche settimana in più, eh, ma dopo, dopo tre settimane per uscire, sì quattro settimane in tutto, una settimana di ricovero e tre settimane a casa, la terza settimana stavo già sul set eh, a girare. Eh, devo dire all'inizio un figlio ti dà dipendenza perché talmente il benessere talmente le emozioni non, non, non, non credo nell'istinto nell materno assolutamente credo che un bambino abbia quella non lo so che cos'è quell'incantesimo per farti sentire talmente felice ma una felicità talmente inspiegabile, sì. talmente non misurabile che non lo so, eh, dipende da, da, da lui. Io mi sono allontanata e sono arrivata dovevo partire. Mi ricordo, il primo viaggio l'ho annullato, sono ritornata a casa perché appena ho girato l'angolo del palazzo mi sono sentita, eh, mi sono sentita inutile. Eh, mi mancava il cuore, mi mancava il respiro, e quindi sono ritornata a casa e poi ho dovuto lottare con me stessa per cercare di vivere di nuovo la mia vita e pur, pur restando lei perché lei resterà per sempre ecco quello che ti io ho pianto quando l'ho sentita piangere e ho detto la mia vita adesso non dipende più da, da me perché la mia vita dipende dal, da lei dal suo respiro dai suoi sorrisi dalle sue lacrime da tutto pur essendo la mia vita presente, perché non bisogna mai annullarsi, quello mm. è un errore che i figli non vogliono, perché i figli vogliono prendere, come hai detto tu, esempio da, da, da noi genitori e emularli, e essere... Non che debbano mettersi in competizione perché poi ognuno deve fare delle scelte diverse, però devono sapere che comunque noi amiamo la nostra vita, non ci siamo annullati per loro perché altrimenti non ci sentono gli eroi. Noi per loro siamo all'inizio, quando loro crescono, siamo i loro eroi, siamo quelli che gli possono salvare la vita, siamo quelli che possono fargli passare tutte le paure e quindi non dobbiamo mai dimenticare questo perché siamo quelli, io mi ricordo quando ero piccola la prima cosa che facevo quando avevo paura scappavo da mamma e quella cosa ancora oggi me la porto via, ancora oggi, devo dire, un po' mi manca. anche. <ride> Leggevo, eh, credo, di in un'intervista scritta tua che dicevi: no, che se, se tua figlia un giorno decidesse di, di partire, per andare all'estero, per viaggiare, eh, tu piuttosto di fermarla ti prenderesti un ansiolitico piuttosto perché tu avevi già le valigie in mano a 18 anni e mi ci sono rivista molto perché io è da, da quando ho 18 anni che viaggio eh, e poi non sono, tuttora non sono a casa, non sono più tornata a casa, ci torno naturalmente però eh, devo dire che adesso avendo una bimba la prima cosa che mi è venuta da pensare quando poi mi sono un attimo ripresa dal, dal miracolo insomma di questa, di questa nascita è stato Dio io la voglio sempre con me adesso, cioè non, è, non, è, non la mando da nessuno parte, però è chiaro che, eh, che non puoi, che, come dici tu devi trovare quell'equilibrio, eh, devi tornare ad essere, a dedicarti a te stessa, alle tue ambizioni, ai tuoi desideri, alle, ai, ai tuoi obiettivi, alla tua vita insomma e, e allo stesso tempo però mh, esserci sempre per lei. Come ci si riesce a fare questa cosa? Eh, devi essere, ma non soltanto per lei, non ci dimentichiamo poi che c'è anche il marito. Tra <ride> tra l'altro sì. che ha bisogno di attenzioni quindi che richiede molto più demanding a volte della figlia <ride> eh, che non bisogna mai dimenticare bisogna trovare, noi siamo equilibriste tra i nostri tra i nostri amori, tra i, nostre, tra i nostri sentimenti. Dobbiamo essere noi a dosare le, le dosi giornaliere per tutti, come se fosse non quasi una medicina, <ride> ma come se fosse una, una parte importante della, della sopravvivenza degli altri, ma anche della nostra, perché poi la felicità loro diventa la nostra e viceversa. È un circuito dove, dove non puoi fare almeno di nessuna delle cose, perché poi se accontenti di più uno ignori l'altro, l'altro si sente completamente escluso. Anche se poi la felicità di avere un figlio è di entrambi. Io mi ricordo, ci siamo, ci siamo rivisti io e mio marito, dopo la guardavamo e, e non ci portava niente più l'uno dell'altro tra un po', perché comunque eravamo talmente focalizzati su di lei che l'abbiamo Alice, l'abbiamo soffocata. Io non mi ricordo un minuto che ho staccato la mia bocca dalla sua faccia, dalla sua, dalle sue mani. Cioè, e, e tuttora adesso, un po' si, si, si, <ride> si <ride> basta, reagisce. <ride> si. Però la cosa bella è che lei non ha paura delle emozioni. Io ho avuto delle amiche che mi dicevano, ah i bambini non devono essere mai troppo baciati, mai troppo coccolati perché limiti l'indipendenza. Io sono, sono, non mi vergogno di dire che fino a 16 anni ho dormito con mia madre quando mi svegliavo e, e tuttora quando quando ritorno a casa, anche se tra un po' compierò 52 anni e lei nel 91, io mi siedo sulle sue gambe attenzione, facendo attenzione a non romperle <ride> e, me la, e mi, mi stracoccola. Penso che l'amore sia, sia un qualcosa che non è mai sufficiente o mai troppo e non abbia mai danneggiato nessuno se non noi stessi quando ci incaponiamo per qualcosa di, che non va bene, <ride> <Chiaro>. <ride> quindi No, ma non guarda, non ci sono lezioni per, la, per vivere una maternità o vivere l'essere madre, devi vivere semplicemente, nel miglior modo, cioè nella semplicità. Un bambino ti chiede solo amore, non ti chiede altro, non ti chiede nulla, ti chiede tempo da dedicare e un giocattolo, perché comunque basta un foglio di carta, basta un sasso. Io mi ricordo mia figlia con i sassi, ci siamo messi a dipingere a fare. <ride> Oh, io non abbiamo mai giocato con un giocattolo, non ha mai giocato con una bambola, abbiamo sempre creato un qualcosa e questo è il ricordo più bello che ha lei della sua, della sua infanzia. In effetti io ricordo, uno dei, dei ricordi più belli era giocare con la pasta di sale e recentemente quando poi sono tornata a casa, credo fosse lo scorso Natale, ho chiesto a mia mamma facciamo per favore la, la pasta di sale ancora, in effetti eh, sono poi le cose che ti restano di più, di sicuro non ho grandi memorie di giocattoli che possa aver avuto in passato. Però ti, ti propongo un'altra sfida, um, c'è la cosiddetta sindrome della tiara di cui si parla molto quando eh, soprattutto per donne insomma che cominciano a crescere, inizia l'adolescenza, poi crescono, poi diventano adulte e, e c'è questa, questa insicurezza dilagante che spesso le porta ad aver bisogno che qualcun altro approvi delle loro azioni, qualcun altro le incoroni, da qui credo il nome sindrome della tiara. C'è qualche suggerimento che ti sentiresti di dare anche alle ragazze che sono in ascolto, ehm, oltre che ehm, a me come, come neomamma, per, per, um, per riuscire a crescere delle donne che possano, che possano reclamare il loro valore senza bisogno di, di cercare approvazione continuamente. Guarda, questa è una, una, una fase adolescenziale e che è capitato a tutti. Noi troviamo sempre, vogliamo l'approvazione sempre dell'altro. E possiamo essere bellissime, possiamo essere perfette, ma se la persona, magari tu ci innamoriamo o quello che ci piace mm. o le amiche non ci fanno sentire. Come vorremmo essere e eh, resterà sempre quella come ne abbiamo parlato prima no resta sempre quella cosa dove ti senti sempre di doverti migliorare mm. di dover fare poi finisci magari nella, nel fare la scelta sbagliata o ricorrere io ho visto ragazzine ricorrere alla, alla chirurgia a 16 anni eh, ed è sbagliato è sbagliato perché comunque eh, dobbiamo crescere dobbiamo cominciare a capire che dobbiamo piacere prima a noi stesse. Però a dirlo a una ragazzina è completamente inutile perché non ti ascolterebbe mai, perché è successo anche a noi. Poi crescendo siamo, abbiamo capito che comunque dobbiamo partire con l'amare noi stesse per poi sentirci amate e noi dobbiamo essere soltanto come mamme, dobbiamo essere soltanto i paraffini e cercare di evitare che loro cadano nel baratro, quindi magari sono nell'anoressia nel, nell mm -hmm. o nella... Dirurgo, plastico, o nelle droghe, alcol e tutto il resto che sono le varie insidie di, delle ragazzine dai 12 fino ai 18-20 anni: sono questi sì, i, i, i, i veri rischi di, di, delle ragazzine, però ripeto, devono fare la loro esperienza. Io auguro a tutto punto di avere delle mamme attente di non essere oppressive, perché poi comunque loro hanno bisogno anche di sbagliare, come abbiamo sbagliato noi, però di essere, di essere ci trasformiamo tutti in degli, degli agenti segreti, dove spiamo, ci siamo, siamo presenti, però non lo siamo presenti. Dobbiamo essere attenti a, a bloccare subito sul nascere quelle che possono essere delle cose, ci sono stati momenti che non lo so. Eh, l'alcol, la, la le stesse canne no, che vengono considerate naturali innoque. e no, in realtà agiscono sul sistema centrale nervoso e causano degli squilibri comportamentali importanti eh, ma attacchi di fobia, attacchi di panico che non guariscono perché una volta che tu danneggi il sistema centrale nervoso sono dei problemi che ti porti tutto il tempo anche perché non sai mai cosa è veramente naturale e mm. cosa è, è stato artefatto. E lo stesso alcol che viene considerato eh, sì, la sbornia. La sbornia può causare dei problemi perché aggredisce sempre a livello, eh, a livello del sistema centrale nervoso. Quindi bisogna sempre stare attenti, provare però che non diventi mai nulla una dipendenza. Dobbiamo, mm. dobbiamo dipendere solo da noi stessi e dall'amore forse solo quel, ma l'amore quando è giusto, manco quello sbagliato. <ride> Secondo te, eh, superata la, quando, se abbiamo già superato da un pezzo eh, la, la fase adolescenziale, però ci portiamo dietro questo bisogno di approvazione costante da parte degli altri, cosa è che possiamo fare per ricordarci di volerci un po', un po' più bene e ricordarci che siamo noi le prime che dobbiamo essere fan di noi stesse? Guarda come mamma lo dobbiamo ricordare ogni giorno alle nostre figlie, perché quella è una cosa che si può fare tranquillamente. Mente, ma sin da quando sono piccole e poi essere noi l'esempio per loro, Se, perché comunque loro poi assorbono sì. chi, siamo, chi siamo noi. E non ci sono grandi, grandi lezioni, ripeto è la vita che, che, ti, che ti porta poi ad accumulare esperienza e essere l'esperienza della vita che loro ancora non hanno vissuto senza diventare ingombrante perché poi ci sono dei figli che ho sentito dire no perché mia madre vuole, mi hanno paura mm. di essere diversi dalle aspettative dei genitori e allora lì li fai crescere dei falliti perché passeranno tutta la vita ad accontentare te e non loro, la, loro, la loro voglia di essere se stessi. Senti, Maria Grazia, ci sono dei rituali o delle abitudini uh, che non possono mancare alla tua giornata, non importa dove tu sia, non importa se tu sia a casa in quarantena, in viaggio. E quali sono? Guarda, la mia abitudine è quando viaggio che viaggio sempre col mio cuscino. <ride> okay. Perché è una cosa che dico più personale quasi dello spazzolino dei denti. <ride> e poi la mattina io mi sveglio sempre prima, un'ora prima perché ho bisogno di almeno un'ora da sola. Al silenzio dove dove i, i, i pensieri sono i miei e dove io eh, mi faccio colazione mi faccio la doccia mi trucco e non voglio che nessuno interferisca con, con quella tranquillità di pace eh, è quello, il mio, e ovunque sia. Comunque, io anche se mi devo alzare alle tre mi sveglio alle due, però Lo non fai. mi interessa dormire. L'importante per me è avere quell'ora di solitudine da dedicare a me stessa. E visto che siamo stati a casa un bel po' in questo periodo, ehm, qual è l'ultimo libro che hai letto e l'ultimo film che hai visto? Guarda, i eh, film ne ho visti un miliardo. <ride> guarda, riuscirei a distinguere un titolo dall'altro perché a parte che mi sono viste tutte quelle di avventura di supereroi perché avevo bisogno proprio di credere che, che arriverà un giorno un supereroe a salvarci da tutto questo <ride> e, libri ho letto tantissimo, soprattutto Giuseppina Torregrossa e Marco Butitti, poi adesso ultimamente sto leggendo ce l'ho proprio qui, Paolo Stella che mi ha, con il suo libro ultimo e poi si chiama pure Per Caso quindi tanto il caso non esiste e invece il caso esiste perché certe volte la vita ti sorprende perché delle cose ti capitano per caso e diventano la tua casa. Sì, sì. Che poi insomma forse tanto per caso non sono capitate, no? Tanto per caso non sono mai capitate perché poi in realtà era abbiamo... seguire l'istinto, noi abbiamo un nostro, un nostro istinto che che ci può salvare, come ci può distruggere se non lo ascoltiamo, che, che comunque è quasi sempre giusto, perché nasciamo con quell'istinto, poi la mente, la ragione un po' lo invisce, però c'è sempre dentro di noi e va seguito. La cosa forse il suggerimento più importante di tutta una vita e forse anche il più difficile da mettere in pratica perché poi mescoli, ehm, a volte è difficile capire se si parla di intuito o di paura, no? separare le due cose, Non, non mi sento di fare questa cosa perché l'intuito me lo sta dicendo e non dovrei farla o perché è la paura che mi sta dicendo di non farla? Guarda, quando ti viene quella, quella cosa che ti parte proprio qui, come si dice sullo sterno no? o sopra lo stomaco, e quello è l'istinto e lo devi seguire. C'è sempre quella, quella fase perché la, la parte di noi è che, che è, rimasta, uh, è rimasta primitiva e quindi è la parte di noi che ci protegge dalla, dal, dal, perché sente prima sente prima che, che arrivi e quindi dovremmo imparare a, a, ad ascoltarla eh, perché ripeto quando siamo piccoli siamo come degli animaletti, noi agiamo distinto e sentiamo quasi prima le cose che arrivano, poi crescendo la ragione, il fatto che comunque eh, parlare distinto è quasi quasi un dire ok, vuol dire che non sei intelligente, no? Se sì, tu parli di istinto, allora quasi tanti hanno si vergognano, invece no, l'istinto resta ed è quello che poi ci, ci salva la vita oppure ci fa fare le scelte giuste. Dobbiamo cominciare a pensare veramente da partire, di partire da noi, poi puoi, puoi leggere tutti i libri che vuoi, puoi avere tutta la cultura del mondo, ma se ti dimentichi, quello di seguire il tuo istinto, di seguire il tuo pensiero, e resti sempre vuoto, nonostante eh, tu abbia avuto qualsiasi tipo di, di, di apprendimento. Non cresci dentro praticamente. Non cresci dentro perché poi soltanto anche rapportarsi con gli altri, anche sbagliare ti fa crescere, perché ti fa capire appunto che magari avevi preso la, la strada sbagliata e devi poi correggere tutto. Io mm. dico sempre che... Quando ti svegli al mattino e sei vivo e stai bene, hai la possibilità di riprovarci, nonostante eh, siano passati gli anni, non c'è mai la parola fine, mai. Quindi non è mai troppo tardi nemmeno per fare qualunque cosa desideriamo di fare. Assolutamente no, poi oggi la vita si è allungata tantissimo, no? io dico sempre che a 50 anni mi, sempro, mi sento ancora una teenager certo non vado in giro con i pantaloncini e l'ombelico di fuori perché comunque mia figlia mi lapida poi comunque devi essere anche non ridicola eh, né tantomeno mi sento di vestirmi da, da, da anziana perché comunque non esiste più l'anzianità, è uno stato mentale tu puoi essere anziana a 16 anni come lo puoi essere a 100 però è, è soltanto una, una condizione mentale, l'importante non, non essere ridicola, nel senso a 50 anni ci sono persone che vogliono dimostrarne ancora 20 e si deturpano, quello no, devi accettare la vita che passa, anzi, sentirti fortunato mm. perché tanti non è permesso di vivere la vita, tanti lottano tutti i giorni per poter vivere un giorno in più e quindi se viene quella scusa, io sto tirando via le cuffiette e tutto il telefono, <ride> Se, se ti viene quella ruga è perché hai avuto la fortuna di vivere e quindi ti è venuta e te la devi tenere anche, curarsi sì, però non accanirsi, perché sennò rischi veramente che poi fai. vivi infelice, ti guardi allo specchio, e ci sono persone che si guardano allo specchio la mattina e si sentono male perché stanno invecchiando, mentre ci sono tante persone che frequento che si sentono male perché comunque stanno male e sanno che la loro vita sta finendo, quindi... Dovrei però un attimino capire che nella vita svegliarsi ecco è un dono e dobbiamo rispettarlo. C'è un aneddoto della tua carriera professionale che ti ha insegnato una grande lezione di vita durante la tua carriera? O una persona che hai incontrato? Qualcuno che ti ha, che ti ha aperto gli occhi? Eh, guarda io ho cominciato con, con un film che mi ha mi ha dato una grande lezione di vita perché se tu pensi che noi abbiamo finito di girare con il postino la sera alle 10 il giorno dopo la persona che mi aveva portato il successo non c'era più, quindi sono partita eh, con la lezione innanzitutto della semplicità perché lui Massimo Truisi è una persona super semplice e super carina, eh, con i piedi per terra eh, e poi con, la, con il fatto che comunque nella vita Nulla è per sempre, ma resta quello che fai. È a dimostrazione che il suo film, nonostante siano passati 26 anni, è ancora nel cuore di tutti: è ancora viene studiato nel, nelle università e, e tutto quello che fai di bene, comunque, resta per sempre. Per sempre è un qualcosa che non, veramente non finisce con la fine della tua vita, quando poi alla fine hai fatto un qualcosa di bello. E c'è una donna invece a cui guardi come modello? Oltre a tua madre. madre. <ride> Stavo per dire oltre a tua madre. madre poi ce ne, sono, ce ne sono veramente, ci sono tante le donne, sono tante le donne che ammiro, che magari non sono famose e mm. non hanno una popolarità, ma sono le donne che, che mi hanno insegnato che esiste, esiste il bene e mi hanno confermato che esiste il bene, quindi oltre a mia madre sono diverse. Io le chiamo le sorelle d'anima e, e le seconde mamme, no? che sono quelle che mi hanno comunque appoggiata, mi hanno, mi hanno protetta, perché quando tu lasci la tua famiglia sei, sei sola, Non è, è una solitudine che è diversa dalla solitudine, perché comunque puoi essere circondata da un miliardo di persone, però lasci quell'ambiente dove tu sei super protetta, sei figlia, non sei più figlia, sei, sei circondata da persone che dicono di volerti bene, ma... Ma tu sai che in fondo in fondo non è mai il bene che tu hai conosciuto e quindi è un bene che non ti basta perché è un bene che si può trasformare in qualcos'altro è sempre lì è un bene travestito e non sai se sotto c'è veramente altro bene oppure c'è il mostro che ti aspetta per, mm. per farti soffrire e quindi devo dire grazie a tutte quelle, quelle donne che poi hanno confermato il bene e mi hanno dato la forza di continuare ad andare avanti e, e sono qui. <ride> Maria Grazia, l'ultima domanda, giuro che ti faccio. Um, se dovessi dire qualcosa alle donne che sono in ascolto e che non si sentono ancora adeguate, non si sentono mai abbastanza e che per questa sensazione non... si, si, sono completamente bloccate, magari hanno un sogno nel cassetto ma continuano a chiudere quel cassetto con la chiave e non lo stanno riaprendo pur desiderandolo tanto, che cosa ti sentiresti di dire? Intanto di guardare chi e osservare chi c'hanno intorno perché magari delle volte ci circondiamo di persone che ci fanno sentire inferiori non ci danno quella quella forza di, di reagire e se dipende dagli altri che ti continuano a sentire cambia cioè elimina delle, della tua vita le persone che ti dicono sempre che tu non vali niente che tu non ce la farai mai non sono le persone che ti amano e quindi molla tutto vai via perché comunque non sono, hai bisogno di vivere con persone che rispettano il tuo, il tuo essere e che anzi ti, dire, ti devono dire che tu sei la migliore e che tu ce la farai. Eh, devi cominciare da questo, dalle persone che, di cui noi ci circondiamo e poi, soprattutto, da te stessa. Guardarsi allo specchio quei cinque minuti e, e sentirsi belle fare qualsiasi cosa per sentirsi bene, qualsiasi cosa non significa cambiare il tuo, il tuo, però fare qualsiasi cosa che ti rende felice, almeno una volta al giorno fare una cosa per 5-10 minuti che ti rende felice. Grazie Maria, grazie, è stato bellissimo chiacchierare con te e tra l'altro insomma stiamo, abbiamo chiacchierato molto più a lungo di quanto inizialmente ti avevo detto avremmo fatto, quindi grazie davvero per averci regalato il tuo tempo, è un dono che, che porto nel cuore e ti ringrazio tantissimo.